Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta a nua alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova, farina di tipo 00, zucchero, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, cacao amaro, lievito, vanillina, sale e una dose di crema pasticcera alla Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le uova, Lo zucchero. La vanillina. Lo yogurt. Il cagà amaro. la farina l'olio un pizzico di sale e il lievito e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 26 cm di diametro. Mettiamo adesso la crema pasticcera alla Nutella cucchiaiate. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-45 minuti circa. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta nua alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta!